sono secondo lei le parti salienti della tradizione eterodossa dell'economia monetaria? Ecco, ho detto che sono state espulse dall'Accademia dall eh, tutte le forme eretiche di pensiero economico, è, stato, è rimasto quello che è stato chiamato una bella immagine, il pensiero unico. Ecco bene, cosa è stato eliminato? Eh, marxismo, srafismo, keinesismo, cioè che cosa? Per esempio, marxismo dal punto di vista del lavoro non eh, si, si, si osserva, si studia il consumatore, il comportamento delle famiglie, non si studia la questione del lavoro, con lo strafismo si è eliminato il punto di vista di classe eh, e con l'espulsione del Keynesismo si è eliminato il punto di vista della moneta, Vabbè, ma la moneta viene insegnata, nei certo, ma una particolare funzione della moneta è stata soppressa, ecco perché quando parliamo di economia monetaria, nessun economista non è, non è monetario, perché lo sa benissimo che poi lo scambio sul mercato è di merci contro moneta. Appunto, ma in che modo merci contro moneta? Ecco, c'è una interpretazione corrente, che è quella dominante, quella da pensiero unico, che Marx aveva esemplificato nella formula merce, denaro, more, merce, denaro, merce. Cioè, io entro sul mercato con delle merci, le vendo e acquisto denaro col denaro che ho ricompero delle merci ecco, ovvio vendo le merci prima perché non mi interessano o hanno meno importanza per me vendo le merci finali perché invece mi interessano, banale, l'esempio semplice io vendo sul mercato del lavoro le mie prestazioni professionali in cambio ricevo uno stipendio, un salario o quant'altro con questo salario o stipendio compro le merci che servono per il mio benessere Bene, messo così Ecco, la moneta è un, è un intermediario degli scambi, sta, non a caso sta nel mezzo. Merce, denaro, merce la moneta il denaro sta nel mezzo bene. e lo scambio in realtà se andiamo a guardarlo per bene è in realtà un baratto merce contro merce il denaro è semplicemente una sorta di vaselina che serve per favorire la circolazione perché baratto merce contro merce sarebbe molto più complicata merce denaro merce è molto più semplice può dar luogo a scambi multilaterali eccetera eccetera è un facilitatore in questo Quest'ottica, la, la moneta, un facilitatore degli scambi. Bene, questa è la, la, la funzione normale, eh, la più banale della moneta per tutti gli economisti. Ecco, però esiste un'altra formula della circolazione monetaria, ecco, In cui, e questa è un'altra grande lezione di Marx: l'unica cosa di Marx è che, che è stata apprezzata da Keynes che è la, moneta, la circolazione monetaria dal punto di vista degli affari dal punto di vista del consumatore è merce, denaro, merce dal punto di vista degli affari non è così è denaro, merce, denaro rovesciata io quando mi butto negli affari non mi butto dentro con delle merci ma con del denaro con questo denaro compro delle merci quali che siano poi queste merci le rivendo per riavere denaro e qui ecco la prima novità per avere più denaro perché se immaginate cioè io entro nel mercato degli affari con 100 compro merci per 100 e rivendessi per 100 avrei fatto un giro vuoto ecco la questione è che devo fare denaro, merce denaro primo cioè denaro maggiorato di qualcosa di più che Marx ha chiamato plusvalore, ma qualcuno che eh, possiamo anche chiamarlo profitto eh, in finanza lo chiamano plusvalenza, ecco che, per non dire plusvalore, che poi è la stessa cosa cioè un di più per cui attraverso il processo, questa, il processo di questa circolazione che Marx ha chiamato capitalistica ed è l'unica capitalistica, il risultato non è acquistare merci per consumarle, ma il risultato è acquisire denaro maggiorato di profitto plus valore, plus valenza e quant'altro. È la natura saliente, caratteristica di quella che è un'economia veramente monetaria. Quell'altra non è monetaria. L'altra ha la moneta, ma come se fosse un baratto. La, la mh, teoria veramente monetaria, l'economia monetaria, dice in un pezzo celebre, dice: deve considerare la moneta come punto di partenza e punto di arrivo della circolazione, non come intermediario. Ecco, per farvi darvi un'idea, nel primo caso, nella circolazione merce denaro merce, eh, così l'hanno detta gli economisti dell'Ottocento quando consideravano questo, per esempio Barrassici, che cos'è la moneta? La moneta è un velo che viene buttato per abbellirlo, per, per renderlo più eh, affascinante, sul corpo materiale dell'economia politica quello che conta è il corpo, poi ci possiamo mettere la moneta, una bel, un bel abito, una bella veste, ecco, ma comunque la cosa importante è che sotto c'è il corpo, no, no, non è così, ecco la moneta non è un vestito sul corpo dell'economia, è l'ossatura di quel corpo, e allora immaginate, se io posso pensare di studiare l'economia nel primo caso togliendole il vestito e così finalmente l'economia apparirebbe nella sua nudità di scambio di merci, finalmente, in economia si tratta solo di merci, produttori e consumatori che si scambiano fra di loro merci e basta, la moneta è un ornamento non necessario, e beh ragazzi se la moneta è lo scheletro tolgo lo scheletro, l'economia si affloscia ed ecco la necessità di fare una teoria genuinamente monetaria in cui la moneta intervenga dal subito entri all'inizio della circolazione economica e sopravviva, si mantenga fino alla fine e risolva due problemi, il problema di come fa, come fa ad entrare, due, come fa ad uscire. Ecco, Ed è questa la teoria, il contenuto proprio essenziale di una economia, che vogliamo, se vogliamo definirla, genuinamente monetaria.